Crolla da un momento all'altro. Sì, è vero. Non è che per caso hai lasciato l'Apple Watch sul comodino in camera tua? No, bravi, bravo. <ride> mi raccomando, un bel mi piace. <musi> Buon day! Benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo sempre a casa dei miei amici e anche oggi. Mi sento che voglio fare uno scherzo a qualcuno Mi raccomando lasciate già un bel mi piace per questo video E commentate con hashtag Petacolo Perché nel dubbio si commenta spettacolo. Oggi ho intenzione di fare uno scherzo a Sespo Più tardi vi spiegherò cosa farò E sono sicuro che tipo si prenderà malissimo Mi raccomando come al solito Se vi siete iscritti Se vi iscrivete durante questo video Quindi siete nuovi iscritti Commentate con hashtag Nuovi iscritto Perché vi metterò il cuoricino E vi darò il benvenuto personalmente Nella Barbus Family allora io ora mi sto cucinando un uovo Perché tipo abbiamo ordinato le pizze, Ma arrivano fra un'ora E ho troppa fame Quindi non c'oglia di aspettare Non una merda perché la padella è tutta sporca Io non sono capace a cucinare le uova, Ve lo giuro È una cosa semplicissima Ma non sono capace Tra l'altro sono indeciso se mangiarla così O mettermela tipo in un toaster Con la maionese Proprio fare lo schifoso e mangiarlo Alla fine l'uovo è uscito una Ho deciso di farlo schifoso e ci metto la maionese Però senza pane yeah. Raga non imitatemi Non seguite la mia, la mia dieta Raga vi dirò È buonissimo Ora mi mangio pure una bella banana e tra un'ora arriva la pizza con patatine e più Tipo, stasera metterò 10 kg diventerò ciccione Commentate con hashtag giuse ciccione Sono le 9, quella della pizza è arrivata, ho già chiamato 4 volte Monte non si muove, devo andarle a prendere E bella ci vediamo troppo con le pizze Eccola, Raga quanto è buona Cioè me la sto mangiando tipo con gli occhi Sì, non so Pizzino per tutti Io salutare mangio Carote Sì Buongiorno a tutto pubblico maschile, buongiorno, buongiorno a tutto il pubblico femminile Sono le 10 e 10 frate. Buonasera Allora buonasera A tutto il pubblico maschile e tutto pubblico femminile Sta avvenendo una partita e... di, La finale e... La finale di F7 16 21, 23 Qua a Santiago Vlog e... house. Guarda, guarda questo 60 Allora vai vai Cos'è? 18 Fran sta avvicinando e ti ammazza Vai 18, 18. 2 2 E no. va Quindi 18 20, 20 Se devo fare sì. 10 per evitare 40 per il Dai 15. dai dai dai dai dai vai Si sì. 11 11 Quindi Guarda Questo è il tiro Quindi quanto ha fatto? Allora, adesso vediamo il tiro di sespo Vediamo Vediamo vai, vai. Aspetta non si fuoco? Ok vai. si fuoco Bravo sì. Bravissimo Bravo! 16-26 16, 16 26. Ci rivediamo a fine partita per vedere chi ha vinto. La finale è la finale. Non litigato però, non litigato. Ah, il amici, campione chi è? Ho vinto io. Di, di pochissimo no. ha vinto. <ride> Dai, dillo, di pochissimo Di uno ha vinto, di uno, <ride> Quindi e il campione Adesso è amici. Montesi. Montesi stanno giocando a FIFA. Vaito. Va adesso vediamo a chi chi vince Guardate ha vinto Partita finita E Montesi è troppo forte raga Cioè guarda Ah io sono la Juve e Lui era il Manchester City Ma ah, questo è stato anche il primo gol di Ronaldo Bello vabbè Spettacolo Sembra il primo gol che ha fatto cioè, nella realtà 7 0 E ho giocato male il secondo tempo Allora raga siamo in camera di sespo E guardate un po' qua Ha lasciato Tutte le sue cose gioielli e compreso l'Apple Watch. Noi adesso cosa faremo? Io ho il mio, che non è un Apple Watch, ma um, è tipo una roba tarocca, ok? E farò cioè che è praticamente uguale. Andrò sul tetto con questo, lui crederà che sia il suo. E glielo buttiamo dal tetto E non so se avete visto però già una volta lui l'aveva perso in mare Quindi l'ha ricomprato Quindi cioè, ci tiene un sacco E noi adesso faremo finta di romperglielo Quindi sono stracurioso di sapere come reagirà Ma secondo me si incazza una cifra Adesso chiedo a Montesi se mi aiuta Mi accompagna sul tetto e glielo buttiamo dal tetto raga Mi raccomando lasciate un bel mi piace E commentate con hashtag Sespo si incazzerà Ah siamo fuori dobbiamo trovare il modo di salire sul Bando tetto salire perché ce l'hai la scala Oh fratelli voglio tirare l'apple watch dal tetto a Sespo oh, <ride> Sì Hashtag Montesi lavoratore <ride> Lavora per me allora. Oh però devi salire anche tu sul tetto perché mi devi riprendere Fratelli io non ci sono mai salito Non è pericoloso vero? Sì È pericoloso? È Cazzo. Vedo rimane. tutto che trema Vai se immagini mi cade l'Apple Watch dalla tasca e si rompe prima di fare il video. <ride> ok raga, saliamo. Mi vedo un po' in bilico Dai, no, dammi la Vai, allora, te la passo. Io sento che crolla da un momento all'altro. <ride> sì, è vero. Vai, vai, vai, vai. Sto cagando addosso. Ok. <ride> ma scusa, ma dove glielo... Eh, da dove glielo posso tirare? Allora calcola... Otty, oh, di... no, bro. È da matti eh. No fra, aspetta, facciamo una da questa parte. Eh sì, sì, sì, sì. Io la non ci vado. No, no, guardate com'è bello. Io ho strappaura, fra. <ride> Sespo! Ma la scala dopo non crolla, vero? Cioè, Speriamo. tu ci sei. Quante volte sei salito su? Due. Me? Due? Sì. SESPO! Bro! Ma cosa stava facendo? Non lo so. Lui ci sente chiamare ma mica va a immaginare. Eh no, infatti. Sespo! Non risponde, è, un... è morto. E adesso cosa? Allora, se vuoi scendo io lo vado a chiamare. E poi come mi riprendo? Ah, è un casino. Eh, non vado a vedere se via. è dall'altra parte. Non però ho paura. prima o poi uscirà. Figa, lo chiamiamo. S'espo! Raga, siamo sul tetto. E S'espo non ci caga, non esce. Io voglio fargli questo scherzo, cioè finché non esce io sto qua. Sta di là? Sentra la voce. Frate, io ho paura, ti giuro. Pericoloso, hashtag pericoloso. Questo sarà il mio ultimo video, non so nemmeno se uscirò. Il caso delle gomontesi per farlo uscire. Oh raga, lo sentite? È qua sotto. S'espo! Eh... Bro, siamo su. Siamo sul tetto, voglio fare un video epico. Certo, voglio fare un video epico. Avete? <ride> Ho fatto Un casino assurdo, no. fra. Io ero di là, ero di là che ti chiamavo. Non arrivavi. Avevo bisogno ecco, di te. Ho detto che mi stava chiamando. Sì, avevo bisogno stra sì, di te. Io adesso gli ho detto mi stanno chiamando perché sentivo Edo. Edo mi ha detto Sì, si, se Edo, tutte e due, ho sì, sentito io. Eh, avevo bisogno di te perché non <coughs> è che per caso hai lasciato l'Apple Watch sul comodino in camera tua? No, bravo. <ride> Proviamo a vedere che rumore a fa. È basso. Vediamo che rumore fa lì. Aspetta, guarda sì. che cazzo sta a fare. <ride> Vabbè tanto è basso qua, un pezzo. Dai. Ah, lo no, allora ah, me lo sono appena ricomprato. Dove frate? Me lo sono appena ricomprato. Vabbè dai, ecco. toh, prendi il volo, eh. Prendi Sério? il volo. Serio. Oh. Oh. Oh. oh! Mi sa che.. Mi sa che si è rotto. Oh. Si è rotto? Spero che stai scherzando. Facciamo un gioco. Er costa 100 vuoi? euro quel coso Quanto? 100 E questo momento costa? Eh, problemi soldi, lo skate è mio. Frate, io sto andando, ciao. <ride> Sei rotto? Ma non è il Watch. <ride> Ma lei c'ha. Sei panicato pure lei. Dobbiamo scendere in qualche se... modo. Io devo fare una cosa pazzesca eh, Fra quanto ti sei eh, preso che... male quando hai visto il? L'Apple Watch. Ho cadere? ho perso uno. Una settimana dopo. Cioè una settimana fa me lo sono ricomprato e se me lo ricompevi vi dicevo che palle non me lo ricompro più. <ride> e basta. Ho Scendi da là? Sì, allora. fa salta. scendo anch'io allora. Ho la di chi ha il tetto? No, serio, no, no. fra... No, dammi l'Apple Watch mio. Ah, ce l'hai in tasca? Sì, tieni l'Apple Watch tuo. Ok. Dai, dai, qua... Fra, io sento tutto, tutto cadere. Sì, lo, è molto probabile, eh. Fra, te sento tutto cadere. Vai, vai, bu... Mi è brutto? Sì, Bella frate grazie mille per aver rischiato la vita con me Ho visto insieme però vivi Ah raga lo scherzo è venuto alla perfezione Come avete visto ho tenuto il suo apple watch fino all'ultimo Per poi scambiarlo e tirare il mio Che raga tranquilli Già non andava <ride> Quindi non vado tipo a rompere le cose che vanno Non sono così cattivo Cioè capite Quindi caros, Mi raccomando un bel mi piace Sono a buio mi raccomando un bel mi piace, ci vediamo al prossimo video. Ciao! E ragazzuoli, questa la vinta a monte oh, proprio come... Visto? Cioè, come la medaglietta, perché la medaglietta ho vinto io 15-8 questa è la vinto vinto te 15.8. Esatto. Quindi ragazzi. basta. Pareggio? Pareggio. pareggio. Ah, basta raga, perché sennò in ci scuole, sono ragazzi. solo loro che basta. giocano. Basta. Fortnite sì. Beh, Fortnite comunque raga Devo Commentate cercare con cercare. hashtag Ehi hey, Fratelli bianchi Esatto yeah. Perché fratelli E noi fratelli viola Don't you know girl I am the one